Benvenuti, buonasera, un'altra bellissima puntata di Come la luna e il Pozzo, io sono Sensei Maurizio Poli, una bellissima puntata, una bellissima alba, le palestre sono riaperte e il sorriso è tornato anche alla nostra Presidente perché ha rivisto arrivare le persone in palestra, non con tutto operativo ma è già un buon inizio. Partiamo subito con la frase di benvenuto, è una cosa che abbiamo perso e che vogliamo riacquistare. Un abbraccio vuol dire tu non sei una minaccia, non ho paura di starti così vicino, posso rilassarmi, sentirmi a casa, sono protetto e qualcuno mi comprende. Paolo quello, il nostro abbraccio arrivi a tutti voi, ma non sono solo. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera Maestro. Buonasera, buonasera un abbraccio Presidente che tanto che non ci abbracciamo. <ride> Un abbraccio al mio maestro. Dottor Poli, buonasera. Aguri, auguri, auguri, auguri, grazie, auguri. Buon compleanno al nostro soffio. Grazie, grazie, grazie. Ah. Però passiamo subito a presentare l'ospite che abbiamo qui in parte a me, che tra l'altro ho scoperto che fa un mestiere nobilissimo e fa il vigile del fuoco. Una, veramente onore a tutti i vigili del fuoco che ci guarderanno perché... Molto importante come servizio alla comunità. Ma lui è Roberti Cristian, benvenuto. Grazie, buonasera a voi. Che è buonasera, Presidente regionale buonasera. della Federazione Cronomestristi Marche, sì. componente della Commissione Nuoto, cronomestrista ufficiale dell'SD Cronomestristi Pesaro e poi a un plus lo dico al Presidente, come si chiama il Presidente che sta qua da noi, il nostro presidente, il vostro presidente, come ah, si chiama? Rodinone. Rondinone, ah, eh, vedi che il test ha funzionato. Notare, Rondinone, il signore è perfetto. Ha la cravatta ufficiale, quindi possiamo bene, partire con la trasmissione. Bene, siamo possiamo qui. aprire sì? la trasmissione con la frase. Come la luna nel pozzo, l'occhio la vede, ma la mano non la l'afferra. Eh, eccoci: non si parte se non si no, dice. No, giugno è arrivato, le palestre sono aperte, la frase è citata: si può partire, si può partire. E la trovo bene, Poli, la trovo bene. La trovo Grazie, bene. Anche, lei, anche lei, però noto un piccolo difetto in questa trasmissione. Dobbiamo stare una, una, oh, corti, perché i tempi sono stringati. Ci, la Presidente non ci fa parlare. Non ci fa parlare, non non mi parlare, mi sempre, parlare. Però manca la bottiglia per in diretta maestro eh, non ai abbiamo ai manco ai il tempo per salutarti. vuoi <ride> <ride> <ride> anche bere sì, possiamo da fare po'. <ride> non possiamo <ride> brindare ma stasera sarà un... una giornata però devo dire che dietro le quinte abbiamo una bellissima bambina che non possiamo inquadrare sì. che è la figlia sì. del, del presidente, presidente che si chiama Alice che salutiamo sta facendo le fotografie nel backstage salutiamo Alice che c'è che fa così che ride cosa saluti non devi fare il mio nome Bene, bene ragazzi, quindi abbiamo riaperto, contenti? Felice, felice. Felici. Come diceva Sessè Maurizio, rivedere la gente in palestra è vero che non è piena, è vero che sono distante, è vero, è, è vero, è vero, bello, è, vero è vero, ma è bello rivedere amici, e, e, i maestri che conducono le, le varie discipline, poterli rivedere dal, dal, dal vivo perché via cavo è sempre... Anche perché poi maestro... Vabbè, eh Mercoledì eh, tornerò anch'io. Però dopo. dopo ma poi torni, <ride> Io poi torno anch'io dopo tanto in maestro. Ma la cosa più importante è il nostro presidente. Abbiamo lo stage finalmente lo stage. Sì, dopo parliamo bene di questo ah, stage bene, così maestro. gli dedichiamo tutto. è fatto, no, fatto bene a ricordarlo. Però volevo dire che è stato um, bello ritrovare le persone in palestra, vedere l'entusiasmo, perché veramente l'entusiasmo è. Chi, chi torna ha un entusiasmo a mille, quindi sì, sì, è vero, è vero. Mi ricordo quel col collegamento che abbiamo fatto, poi avete visto i nostri maestri, insomma tutti avevano voglia di tornare. La macchina operativa si è rimessa in moto, <ride> <ride> noi siamo felici perché andiamo a dormire prestissimo, quindi, anziché andare a dormire alle 9 come faccio di solito alle 21, me <ride> tocca andare a dormire alle 24 perché bisogna chiudere la palestra. Sampai, solite cose, solite cose di voi giovani, di voi giovani, giovani. <ride> voi giovani, so. di andare in giro la notte a bighellonare, ho fatto bene a dirglielo no, so. Prenda nota presidente perché, vede, io sa che con questo ho rischiato la vita, lo sappia. Se Magari. non mi vede lunedì prossimo perché allo stage, è lo stage, c'è stato un incidente, c'è stato un problema. Lo stage, lo stage sarà un momento di felicità anche vedi incontro. Ma ci dica Presidente, siamo nei tempi, io posso sì, chiacchierare poi 5 un 5 po' con minuti, dai, 5 minuti. Possiamo, possiamo chiacchierare un attimo, com'è buona, come è buona, Presidente! Possiamo come chiacchierare proprio 5 minuti, fatemi controllare l'orologio, dai, perché 5 minuti Ci tutti. tenevamo a, a presentare subito l'ospite perché è importante sì. avere questo spazio di cronometristi che ci dà una, uno spazio di, di conoscenza che io non... Sì, è molto, interessante, molto questo, interessante questo mondo. Un mondo eh? molto sommerso, un mondo che non viene subito nelle telecamere e il Presidente ci, ha dato modo di ci darà modo di conoscere le varie realtà, le varie eh, sfumature che ci sono, non solo i tempi ma anche le professionalità che ci sono perché qui solo il nuoto, sia le, tutto quello che ne, ne consegue sono molto interessanti da questo punto di Ma vista. Ma infatti ci, ci raccontava il dottor Rondinone lunedì discorso, era giusto, che quando parti con gli sci, c'è la stanghetta, parte il cronometro, uno addormentato come me non ci arrivava al dire e quando passi la, la fotocellula, tac, vieni cronometrato. Quando vedi il cronometrino lì che va sullo schermo, dieci persone almeno ci stanno lavorando. Eh. <ride> Perché tutto funzioni e tutto sia ufficialmente è corretto. Una cosa, è una cosa importante, ma di ritorno alle palestre ricordiamo una cosa che ha voluto fortemente il nostro presidente, lo vuole ancora per tutto questo mese, per tutti quelli che hanno lavorato e che lavorano nell'ambito sanitario, certo. quindi medici, pre, prego presidente. No, no, prego, no, stavi dicendo così bene. Presidente, eh, presidente, infermieri, a, a, a, ridi, Alice, Alice sta ridendo nel, nel backstage, mi mette in barazza con la Bambina di 10 anni che mi mette in eh, medici e infermieri, stavo dicendo e soprattutto che ha, lavorano e ci hanno dato una grossa mano in questo periodo di, e ci stanno dando esatto. una grossa mano, un mese gratuito in palestra, certo. compresa l'iscrizione, quindi non pagano niente, niente e possono provare maestra, tutto? Posso provare tutte le attività, quindi tranquillamente dalla, possiamo elencarle, quindi jiu-jitsu, lightbox, kickboxing poi abbiamo il Pilates, la Thai Box Fit, il, tutto il settore cinese con i messi a zapparata del Wing Chun, il Tai Chi. Eh, il SAMDA, poi cos'è che è anche scrima? Insomma, abbiamo tante, tante attività. L'MMA abbiamo l'impresa no, fa... persona, un una... un personale. Uno in un mese sì, può provare tutto. Prova Maestro, può provare, sì. sì, esatto. Può venire a ogni lezione e cambiare, poi se, se gli piace, insomma, sarà un piacere per lui. Comunque, noi, è un bel segno, Presidente. Questo... Della, nonostante le difficoltà che hai avuto dal punto di vista economico, dal punto di vista pratico, dal punto di vista di ripartenza e di, di riportare le persone. Hai voluto mantenere questo aspetto molto importante, anche etico se vuoi, anche certo. dello sport che è vicino alle persone che, insomma, li abbiamo visti tutti scafandrati otto ore al giorno là dentro in una sauna pazzesca a cercare di salvare delle vite, dagli un piccolo, è un piccolo gesto. Direi che è quasi doveroso, quindi... È Un'iniziativa interessante alla quale teniamo molto, non quindi, è solamente una mia iniziativa. In arziale, lo sport, non solo chiacchiere, fatti concreti, quindi che danno un'agevolazione concreta, perché nella riunione che c'ero presente col Presidente ha detto sì, tolgo anche l'iscrizione, cioè mi assumo io anche la quota in cui c'è l'assicurazione, c'è tutto anche i 30, cosa, mi più, 35. La tua, 35 euro, che sono stati, parlo sempre di denaro, volgarissimo sono. 35 euro sono stati assorbiti dalla Presidente che non uscirà a mangiare la pizza per tutto il mese perché ha finito i soldi, <ride> <ride> non uscirà più a mangiare la pizza. Esatto, esatto, risparmio. Allora io direi che ci siamo, ci siamo quindi possiamo Bene. partire con la sigla dei, dei cronometristi, quindi della federazione e poi cominciamo a tartassare di domande. bella la sigla dei cronometristi, eh, sì. complimenti è veramente bella ampia raccont mi piace racconta il... la vostra storia in quattro immagini mi piace anche il logo bello il logo bello il logo sì, sì. storico il nostro logo storico da ce l'ho detto già ripreso io. dopo qualche anno ma sicuramente il più bello e più affascinante il più affascinante perché vedo anche all'interno gli sport che pratichiamo pure noi vedo dei guantoni al pugilato bellissimo bellissimo qui c'è un richiamo ma, già un ma mi date questo onore sì, di poter presentare una donna come ospite Bene, bene, vediamo se riusciamo ad intravederla. Eccola, buonasera, buonasera. De Angeli. Francesca, componente della commissione nuoto, cronometrista ufficiale ASD Cronometristi Roma. Buonasera, sì, benvenuta. Com'è a Roma? Com'è il tempo oggi lì da lei? Sole, tanto sole. sole. Buonasera Invidia. a tutti. A Roma c'è sempre il sole. Roma. Invidia. A <ride> c'è sempre il sole. Sì. Posso, posso fare io anche la domanda? Eh, che onore! Eh, senta sì, sì. De Angelis, io sono curioso, come funziona il cronometraggio automatico nel nuoto? Allora, sono felice di questa domanda perché spesso le persone quando, quando noi diciamo che siamo cronometristi si immaginano solo il cronometrista con il cronometro al collo. Noi usiamo invece anche apparecchiature, cioè abbiamo sia il cronometro al collo, ma usiamo anche apparecchiature più sofisticate, diciamo. E nel nuoto il cronometraggio automatico praticamente noi gestiamo tutto da un computer, ci arriva un impulso di partenza che dallo starter dando l'apposto il via, arriva in automatico il, la partenza al computer e prendiamo anche in alcune piscine, dipende dai blocchi di partenza, se vengono presi i tempi di reazione dell'atleta, cioè quanto, quanti centesimi di secondo ci mette a staccare i piedi dalla piattaforma. Oh. E per il tempo di arrivo praticamente ci sono delle piastre, che le piastre sono dei pannelli eh, in plastica che aderiscono alla parete di arrivo della piscina, e dietro questi pannelli ci sono del, dei pressostati quando l'atleta arriva praticamente fa una pressione sul pannello e spingendo il pressostato a noi arrivano in automatico i tempi di arrivo capito, il computer è, è stata, fa le sue differenze è stata veramente chiara quindi ho compreso anche l'arrivo del nuotatore questa sera ho compreso che ci sono delle piastre che, che quindi danno lo stop ma quanti cronometristi sì. sono coinvolti in una gara tipica in vasca? Allora, siccome eh, dobbiamo avere comunque un, un controllo, un backup sul, su qualsiasi tempo, eh, noi abbiamo un cronometrista ogni corsia che praticamente ci doppia con un pulsante il tempo che spinge il pulsante nel momento in cui, secondo lui, l'atleta sta toccando la parete e naturalmente ci deve essere poca differenza tra il tempo della piastra e il tempo del cronometrista sopra perché vediamo anche la, il delta tra, tra i due tempi che devono essere molto simili per convalidare un record o, o qualsiasi cosa Ottimo, quindi abbiamo, abbiamo la prova del 9, quindi no, non c'è un solo strumento ma ci sono più strumenti e più persone che ci dicono questo tempo sì, è, avere conferma, effettivo, sì. è effettivo. Bene, mettiamo in stand by un attimino che torniamo in studio e ci vediamo tra 5 sì. minuti. Bene, allora si è capito che questa trasmissione è dedicata al settore nuoto, sì. quindi oltre a essere region Presidente regionale delle Marche, è anche componente della Commissione Nuoto, è un cronometrista ufficiale sì. della SD Cronometristi di Pesaro. Sì, sì, sono trentennale. Quindi, Trentennale, è quindi sì. è ben. La maggiorenne, appena maggiorenne <ride> sono entrato subito in questo mondo, sempre ho fatto sport, continuo a fare sport attualmente, però eh, fa parte di me. E questa cosa, questa disciplina, questa perché in realtà è, certo. è, ver è veramente molto interessante e appassionante. Eh, però io volevo anni. chiedere qual è il software specifico per il nuoto in piscina? Eh, allora, la gestione dell'impianto di cui parlava Francesca eh, è un software dedicato il quale fa la discriminante tra i tempi che arrivano dalla piastra, i tempi di backup di cui parlava che sono uh -huh. i pulsi mandati dai cronometristi e in, quel... in alcune realtà c'è anche la possibilità tramite questo software di mandare i tabelloni grafici anche le informazioni di tocco, quelle anagrafiche degli atleti e vengono gestiti anche le eventuali problematiche tramite questo software. Se c'è un, un errato tocco dell'atleta, o una virata inopportuna, o un tocco inopportuno, magari da qualcuno esternamente, classicamente il concorrente, dopo che si va a bagnare e mentre si bagna tocca la piastra, fa arrivare ogni un impulso che non è ovviamente. Certo. E tramite il software ci sono delle funzionalità apposte per poter eliminare questo tocco fasullo in attesa di quello ufficiale. Ah, e bello, e I software, ovviamente, sono legati all'impianto, non esistono esistono diverse, marche di impianti la funzionalità, e la logica è la stessa poi le, le dinamiche interne software, le schermate di dati possono essere leggermente diverse ma è questo quello che riguarda il software di gestione della, della segreteria della, dei, dei dati. Ma come sono i rapporti tra i cronometristi e i giudici del nuoto? Eh, noi abbiamo un rapporto molto stretto perché noi facciamo parte della, diciamo, di tutto ciò che è la giuria del nuoto il, nostro, il responsabile da regolamento fine, il giudice arbitro, che è responsabile unico di tutta la manifestazione, ma il nostro DSC, che è il direttore di servizio di cronometraggio, è un diretto collaboratore del GA, quindi il giudice arbitro per ogni quali qual tipo di problematica, ritenga di dover gestire a livello di timing, comunque si interfaccia sempre col DSC, che è il direttore di servizio, il quale è supervisore di tutto, tutto ciò che accade nel settore cronometrista, e mentre il giudice, come dicevamo prima, a prescindere da ciò che succede nel, nel momento del cronometraggio, è responsabile anche di tutto il contorno, quindi di tutto ciò che accade all'interno. In le nostre relazioni, per fortuna in Italia, sono veramente ottime, abbiamo ottimi rapporti di dialogo, di collaborazione, perché d'altronde, come poi diceva anche Antonio lunedì scorso, è una collocazione quasi univoca a livello di rilevamento automatico in Italia quindi abbiamo dei rapporti continui in tutte le regioni, in tutte le realtà. Tra giudici e cronometristi, e siamo in ottima sinergia, devo dire. benissimo. Grazie, Raquel. grazie mille. Ricircolliamo con l'ospite online, con Francesca. Eccola, eccola. Oggi è la mia serata per le domande, De Angelis. Quindi, quali manifestazioni di livello gestisce la FICR? Le faccio anche la seconda domanda, sono curioso, veramente. Quali gare all'estero ha cronometrato la FICR? Quindi, allora. Sì, per quanto riguarda in Italia eh, facciamo tutti i campionati italiani, cioè partiamo dai campionati regionali per fare anche i campionati poi italiani sia di nuoto che di salvamento e poi a Roma facciamo il trofeo Sette Colli che è una gara internazionale. E io sono 20 anni che faccio il DSC di questa manifestazione e ci sarà il prossimo weekend. E tipo l'anno scorso abbiamo avuto... Gli atleti che hanno fatto dei temponi proprio, ad esempio abbiamo avuto un paltrinieri che ha fatto il record europeo sui 1.500 metri. Vedremo quest'anno che cosa faranno, se siamo in attesa la prossima settimana. Incrociamo le dita. E, sì. e invece per le gare all'estero noi andiamo spesso a cronometrare gli europei. Io sono appena tornata da Budapest, dagli europei che ci sono stati a Budapest, dove lì ho anche certificato il record mondiale di Benedetta Pilato, che è veramente un fenomeno questa notatrice. E poi sono stata anche con Christian, siamo stati qualche anno fa a Samsung per i, le Olimpiadi dei sordomuti. E Ne facciamo molte di manifestazioni, sono stata a Netanyahu, in Israele, siamo stati a Glasgow, ne, ne facciamo tante di manifestazioni grande, grande, ad esempio grande. ora pure Cristian dovrà andare in Francia mi sembra sì, dovrà andare a gestire i campionati Quindi. francesi di nuoto la settimana prossima infatti collaborazioni all'estero vengono fatte diverse perché siamo una realtà abbastanza ben voluta come responsabile esterni alle federazioni sportive perché in realtà la nostra particolarità è che siamo dei tecnici a tutto tondo esclusivamente per ciò che riguarda l'elaborazione dei tempi e da diversi anni oramai anche elaborazione classifica, risultati gara, prima ad esempio una cosa che è legata al mondo del nuoto, parlando del nuoto, abbiamo sviluppato in maniera abbastanza a livello italiano interessante anche la gestione delle classifiche, dei risultati, oltre al rilevamento, che sono due mondi separati perché hanno delle caratteristiche, delle peculiarità eh, a sé stanti, il mondo della gestione piastre ha delle necessità, delle realtà di controllo, l'elaborazione dei dati, incrocia tutto ciò che sono le iscrizioni, l'anagrafica dei nomi degli atleti con i loro relativi risultati e le stampe, le classifiche ed è un mondo molto più articolato per il quale la federazione ha costruito ha di proprietà un software specifico per fare quella funzionalità lì okay. e quella gestione anagrafica lì che ho l'onore di aver aiutato a sviluppare come, con, con okay. la collaborazione con la federazione. Bene, però noi sappiamo che il moto non è solo piscina sì, assolutamente, il noto è anche il noto in amare, in acqua aperta. Sì, e di come funziona? E in realtà il mondo delle, delle gare in acqua aperta è completamente diverso come logica perché si, si avvicina di più a una gara di, in esterno, perché ci sono dei trasponder nelle gare di livello parliamo, delle gare di un certo tipo, ci sono proprio dei trasponder che vengono messi solitamente al polso, che sono dei braccialetti passivi, i quali a contatto con un'antenna che di norma le è collegate in sospensione sul pelo dell'acqua, ricevono il segnale perché trasmettono l'impulso legato al loro codice di marchiato e quello permette il rilevamento. Quello che prima nel nuoto era il tocco piastra, in questo caso è questo pannello che riceve il segnale dell'atleta quando arriva. Anche lì c'è una grossa sinergia tra noi e i giudici perché loro guardano il lato prettamente tecnico di ciò che è l'atto, l'attività sportiva dell'atleta, noi guardiamo il rilevamento perché è fondamentale avere la certezza del tempo, l'ordine d'arrivo, la sequenza dei tempi corretta. E, e quindi è una, è una gestione diversa rispetto a quella del mondo della piscina però anche questo è gestito normalmente da, da noi della federazione in collaborazione appunto con la federazione nuoto poi collaboriamo anche con altre associazioni non solo la FIN in quanto tale ma abbiamo anche associazioni sportive, la WISP e tante altre con le quali comunque ci chiedono il nostro il servizio sia come segreteria nuoto sia come rilevamento tempi e ovviamente noi ben volentieri facendolo per passione ci rendiamo disponibili Maestro Maurizio, quante cose stiamo imparando? <ride> <Un> Molto sconosciuto, <ride> a me è sconosciuto, veramente? Non ho mai, non ho mai... porteremo più attenzione d'ora in poi alle gare. Eh sì, Adesso che eh, si avvicinano sì. le Olimpiadi. Vuoi salutare qualcuno della tua federazione, del tuo, della tua allora, segreteria? Qualcuno? Io saluto sicuramente tutti, tutti i colleghi che mi conoscono, perché tanto col fatto di aver gestito la, in collaborazione con altri lo sviluppo del software, del nuoto, ho diversi amici in giro per l'Italia e, e li chiamo amici perché in realtà è questo il rapporto che si è creato tra, tra cronometristi, è una delle cose belle del cronometraggio, il fatto che essendo un hobby, perché è comunque sempre un hobby, sta diventando un hobby di alta professionalità perché ci richiede un, un ottimo livello di, di competenza e di capacità però alla fine quando sei lì sei sempre insieme e il nostro obiettivo è portare in fondo quella manifestazione con quello che deve essere il risultato finale, Quell'atleta con il suo sforzo fisico cerca di portare e noi dovremo, dobbiamo dare e diamo il nostro supporto per far sì che lui rientri nella sua classifica e ottenga la sua prestazione, come giusto Com che sia. Complimenti alla passione allora. Sì. Ma io volevo chiedere, dietro alla grafica televisiva appunto abbiamo la, la FICR. Quindi come si coordina il timing con la grafica tv? La anche quello è un altro mondo che adesso si è sviluppato, stiamo sviluppando da tanto, in tante discipline, anche nel nuoto stiamo, abbiamo il software dedicato, è anche quello un mondo a parte perché riceve i tempi in tempo reale dal cronometro, quindi dalla piastra, però c'è un'elaborazione sganciata da quella che è l'elaborazione dei dati, ad esempio delle segreterie, perché lì la necessità è in realtà nell'uscita del tempo, legata all'anagrafica oppure i panciali da mettere a chi magari viene intervistato o chi viene inquadrato e c'è un operatore specifico dedicato a quelle funzionalità lì che interagisce con l'addetto alla regia e il cameraman eventuale ed è qualcosa che noi stiamo, cercando, stiamo sviluppando in maniera pressante perché oramai è ai giorni d'oggi è il futuro, eh è certo. il presente in realtà, e diventerà sempre più pressante come richiesta, e siamo sempre sul petto e siamo sempre disponibili a svilupparli. Complimenti abbiamo qualche tante, tante, tante cose, veramente, è un mondo bello, fantastico, anche da solo sentire. E eh. eh, voglio di fare, ci ricolleghiamo magari con Francesca, che l'abbiamo proprio sentita un po' velocemente. <ride> sì, però ho visto, vedendo il suo sorriso Francesca, <ride> Come è successo anche lunedì scorso, eh, avete un valore aggiunto voi cronometristi che sorridete quindi la nostra difficoltà, quella del conduttore Maurizio, è sempre quella di dire sorridi, ma <ride> Sorri invece per voi è contrario, grazie della, della vostra sincerità, del vostro amore, della passione che trasmettete a Con delle sorriso. persone che come voi usano lo sport come risorsa di vita, cioè voglio dire... Oltre al lavoro abbiamo questa passione che ci aiuta a superare momenti difficili come questo anno appena trascorso. Ass questo assolutamente, hobby. poi veramente la passione per noi è tutto perché svegliarsi la mattina per andare a cronometrare a volte ad orari assurdi e durante il weekend si fa solo per passione. È vero, è vero. E non lo possiamo chiamare sacrificio, perché se una cosa ti piace non la puoi chiamare lavoro, ma capiamo anche noi, domenica appunto avremo uno stage, a che ora ti svegli, ti svegli alle 4. ma sei pazzo, l'unico giorno che puoi dormire e tu vai. Ma non è solo mi sveglio alle 4. la nostra Presidente che da mesi sta preparando questo, questo incontro, perché l'Italia che si muove, Porta sempre qualche problemino, bisogna sempre essere due ore prima per sistemare chi manca, chi c'è, non era ospite, eccetera, eccetera. Anche Beh, fare sera... il, Comunque gestire le piastre vuol dire anche una grande fatica perché portare le piastre, le piastre sono pesanti, bisogna montarle in ogni piscina, quindi a volte andiamo lì anche alle sei di mattina a montare l'impianto, quando gli atleti arrivano tranquillamente alle otto, otto e mezza, noi stiamo lì dalle sei a faticare di domenica no, questo l'avevamo saltato è un, è un backstage incredibile eh, sì. un backstage che eh, montaggio, un montaggio piatto, e Quindi, piatto non fai solo cronometrista ma fai anche pesi un po' anche di pesistica. movimento insomma <ride> sì. bene, Francesca, è stato un piacere averla la nostra ospite un saluto a Roma <ride> un saluto da Roma grazie, Ciao. Pranzo, grazie. alla prossima bene presidente siamo quasi alla fine Vuole aggiungere qualcosa? Eh, le dico, quello che abbiamo rappresentato secondo me è la, è la vera realtà del, del cronometraggio, cioè passione, voglia di fare, voglia di stare in amicizia. E in realtà, essendo esterni, noi a quella che è la disciplina che andiamo a gestire, per cui parliamo di nuoto, ma noi in qualunque disciplina andiamo, siamo il tecnico esterno che viene chiesto per certificare ed è la, la peculiarità, cioè la capacità di riuscire a sganciarsi dalla prestazione stessa per poter essere certi di dare il meglio per chi sta facendo l'attività eh, di cronometraggio. Ed è una cosa che da nuotatore io facevo pallanuoto, nuoto. Mm. Arrivavi in piscina e era tutto scontato perché era sempre certo, parte ehm. integrante della gara. La tua gara giustamente era partire e arrivare prima, quando nel contorno, e l'ho scoperto da giovane, io ai 18 anni sono entrato, c'è un mondo esterno che è veramente molto interessante e la necessità della federazione. E poi penso l'avesse detto anche Antonio lunedì, è il fatto di avere gente appassionata che però si approccia si avvicina. Certo. Perché essendo impegnativo, poco per tutti è divertente per tutti. Se sì. poi <ride> sì. hai tanto lavoro che non riesci a, a. Dopo può diventare è sempre appassionante, ma ovviamente devi Comunque la pallanuoto non ha niente da dividere con le arti marziali, e la pallanuoto. Ah, cioè, è uno sport abbastanza maschio. Va bene. <ride> maschio. Non più un nipote che fa. Dobbiamo caseva, se... perché ormai è cresciuto, ma. dobbiamo quando ho iniziato a fare questo sport era magrettino, minuto, minuto, minuto, cioè due, <ride> due spalle, adesso che sono sicuramente sì, due sì, di spalle. Salutiamo Bene. i i tristi, salutiamo. Quindi, grazie, grazie. Grazie Presidente, buona grazie serata, è saluto saluto a tutti. Qua con buona noi. serata. Buona serata. La vostra professionalità. Ma torniamo subito. entrati, eccoci di nuovo nel dojo, e siamo tornati, pensavate, eccoci qua. Grazie alla regia che fa delle magie. Ma fa delle magie, eh. velocissimo poi. C'era un promettista, non c'è più. Adesso in effetti, abbiamo già la nostra eh, dottoressa Scappini, tra cinque minuti cinque ci colleghiamo, diciamo, sì, adesso dobbiamo respirare un ah, stavo attimo. Stavo dicendo, c'era la Presidente, non c'è più, no. No, ci presidente. sono. Però devo, devo notare che in colorata... Di estiva, eh, adesso comincia a fare del un mare, po' caldo, siccome mare. stavamo parlando di nuoto, allora ho detto bella, mi metto bella, bella. una giacchettina un Ma po'. Presidente, non perda tempo, ci parli dello stage. Oh, oh finalmente parliamo di questo stage. Bene. Ci troviamo domenica 13 a Gazzola, che è in provincia di Piacenza. Abbiamo questo, eh, questo stage con nove docenti, quindi insomma... Ci sarà anche due tre docenti, insomma. Certo. Ah, ecco. Siamo ospiti certo, del nostro Sian. Diciamo. Certo, siamo ospiti Stefano. siamo a casa del Sian Stefano Cassinelli. E finalmente ci, si ritrovia ci ritroviamo in presenza e possiamo fare anche un pochino di Tecnicuccia, un po' di contatto insomma. Qualche cose Dai, si potrà no, fare? Con... Sì, sì, sì, ci hanno dato l'ok. Okay. Ci hanno dato l'ok. Okay. Ho sentito i presidenti del Judo, ci può, ci si può, può, può deve, si deve, può. finalmente si può ricominciare a fare tecniche di Jiu Jitsu, quella oh. meravigliosa arte <ride> marziale. Che tiene questi tre scapestrati, una un po' di più degli altri. Sì. Soprattutto che c'entro io. io, ragazzi, siete voi discoli, non ah, io. Non <ride> i discoli. Saremo oh, i discoli. No, saremmo i discoli adesso. Vedi sì. sì, che la cravatta cosa mi dirà il presidente? Ah, sì. beh, e non posso dire Ah no. Stivi, siete estivi. Tenuto... Oggi siamo estivi. Siete estivi, ma. Ma stavo guardando che sono. Bianchissima ragazzi, devo andare a prendere un po' di sole, eh sì. mi sa che la settimana prossima non, di non prossimo ci prossimo pure. <ride> vi lascio soli. Ma a, questa, eh. a questo stage maestra, a chi sì. lo ci troviamo? Ci troviamo alle 9 per l'iscrizione. E iniziamo alle nove e mezza fino a mezzogiorno, mezzogiorno e mezza poi vabbè, come diritto andiamo colli a mangiare insomma ragazzi nei colli, colli piacentini, piacentini. Le però chi non volesse, possiamo mancare. Chi anche che non, non ha mai visto Jiu -Jitsu, può venire a dare un'occhiata maestra? Mm, può... ass assolutamente a... quindi aperta ma non solo chi volesse partecipare allo stage perché c'è anche questa opportunità eh, deve chiaramente chiamare in segreteria alla 030 355 1240 o mandare una mail a info con i dati. Per la normativa Faccio Covid Per la normativa Covid e poi per fare l'assicurazione della, della giornata. Quindi con 5 euro fanno l'assicurazione e posso partecipare tranquillamente a questo stage. È una, molto interessante. Non... Ti è piaciuta l'idea? Molto bella maestra. Brava. Brava Presidente. Sempre, Sono sempre sul tutto. pezzo. Ma... Quindi l'accoglienza <ride> è importante di chi vuole fare il primo pezzo. Passo. ha l'opportunità di vedere il nostro Soc e il nostro Sian insieme a altri sette, di, sette docenti quindi se, no, se non sbaglio saremo addirittura in dieci. Allora. Nove, nove, no. nove, nove. Comunque c'è la locandina su Facebook, Mi sulla ascolti, nostra pagina. Siamo in 10. Se ah, una qualche informazione ah. perché mentre voi stavate lì a fare le foto nel backstage eh. e facciamo guarda che io sono, un che io eh. sono là, io che sono pelato, ho avuto un'altra adesione Dica, Dica. adesione. Scianca Merini sarà con noi. Bene, Bene quindi fa mi 10. fa piacere perché non era previsto. E fino all'ultimo momento aveva dei problemi adesso li ha risolti e ci sarà anche sì, lui con noi. praticamente potreste sì. fare una lezione solo di docente. Eh sì. esatto possiamo fare una lezione noi, noi docenti solo di... eh, questa la cancelliamo Ma ci ok, saranno, ci saranno, okay eh... dice la regia la regia dice ok ok allora okay. quindi ve lo ricordo se volete andare sulla palestra di fe... su, scusate sulla sì. pagina della pag... <ride> Bushido palestre su facebook potete vedere la locandina con le informazioni comunque non esitate scrivete ci sono il numero di WhatsApp che sta passando per qualsiasi informazione, per qualsiasi domanda. Ed ora ragazzi, ci colleghiamo con la nostra dottoressa Agnese Scappini. Eccola qui. Ciao, ps Ciao. Buonasera. buonasera. Psicologa. Psicologa. Buonasera. <ride> buonasera. Come, buonasera. come sta dottoressa? Come sta? Come, sta? come sta? Bene, grazie. Bene, si vede sempre con sorriso. <ride> Siamo, sì, siamo onorati di poter parlare con lei finalmente di riaperture, riaperture. abbiamo riaperto, finalmente, no, non ci chieda quanta gente c'è ma abbiamo riaperto, abbiamo <ride> riaperto, ma dai c'è un, un po' eh? di gente, sì, che io sono contento. però la difficoltà dottoressa di ripartire, di partire mentalmente, ripartire, la difficoltà che c'è in alcuni, notiamo maestra, che in alcuni riapprocciarsi all'attività solite, che la routine, chiamiamola routine anche piacevole della palestra. C'è questa sensazione di smarrimento, di ripartenza mancata? Più che altro non c'è più la leggerezza, no? Mi sembra. Quello che vedo è che manca la leggerezza alle persone. Cioè diciamo che come accade sempre quando si fa un incidente, poi nel passare per quella strada si, si va certamente più piano. E' un po' simile quello che stiamo vivendo, no? Abbiamo subito un bel trauma e adesso camminiamo ponderando i vari passi, no? Eh, non è semplice. Io ripeto a tutti i miei pazienti, non solo perché stamattina andavo a correre e incontro persone per strada, dottoressa come faccio, io non riesco a uscire, me lo hanno chiesto una ragazza poi anche stamani. E, la, il discorso è che bisogna darsi tempo perché tutti noi sappiamo che eh, non, il futuro ora è incerto, no? non è più sicuro come prima. Forse questo da una parte ci fa dare maggior valore alle nostre giornate, a ciò che piano piano riconquistiamo, e questo è il lato positivo. Dall'altro la conquista è più difficile. Beh, in effetti abbiamo deciso di riaprire proprio per questo, per dare prima di tutto un segnale e poi per dare l'opportunità alle persone di avvicinarsi con una certa calma, quindi con, con i loro tempi, diciamo così avendo aperto l'ultima di maggio, adesso abbiamo tutto giugno, probabilmente l'idea è di tenere aperto anche luglio, adesso facciamo delle valutazioni, però diamo appunto l'opportunità alle persone di valutare, di, di vedere che comunque anche ci sono altre persone che si avvicinano, stanno riprendendo, e quindi dare un po' di fiducia, Ecco, questo è quello che abbiamo deciso e scelto di fare. E Devo dire Presidente Beh. che abbiamo visto istruttori felicissimi di tornare sì. a, a istruire, ad insegnare, ma ho visto un sacco di allievi nuovi, adesso abbandono le ciance e le battute, ragazzi nuovi che si sono lanciati da, a questa opportunità. Ma guardate, io non l'avrei mai detto, però già nel mese, in una settimana, a maggio, si sono avvicinati cinque persone, cioè che voglio dire cinque persone no, no, a fine maggio, no. certo con l'opportunità comunque di portare l'iscrizione annuale fino al 31 agosto dell'anno prossimo, insomma abbiamo dato comunque una mano. Questo sì, sicuramente, sì. però mi ha fatto molto molto piacere, tant'è che ragazzi, sembra incredibile, ma un paio, tre iscritti vengono a direttamente domenica allo stage che facciamo. Bellissima cioè, cosa. Cosa posso dire? Più felice di così, Pronto. è un buon risultato, no dottoressa? Ma voi e le palestre, poi soprattutto voi, il cui sport è certamente un riferimento, no? Perché poi lo diventa, ogni disciplina diventa un riferimento. Eh, siete una presenza importante non solo, questa è l'epoca io dico a tutti è eh, l'epoca del nuovo, cioè se qualcuno vuole iniziare qualcosa di nuovo è veramente il momento giusto e, come accade per ogni eh, epoca o comunque periodo critico proprio nel concetto stesso di cri crisi nel, nell'etimologia del termine crisi che significa separare c'è una separazione quindi c'è uno spazio vuoto nello spazio vuoto può sempre crescere cose completamente nuove. Anche perché la dottoressa mi diceva che l'ondata lunga del disagio che abbiamo vissuto in questi 18 14 15 mesi arriverà questo autunno perché l'aspetto psicologico di persone che purtroppo senza lo sport sì, qualcuno si toglie la vita in questi periodi qua senza ragione, senza motivazione, senza parlare. Quindi lo sport può essere una valvola di sfogo, dottoressa, per attenuare, anche nel nostro piccolo, questo disagio che c'è e serpeggia e lo vedremo quest'autunno. Non voglio essere negativo, ma ci sarà. No, non è essere negativi, io dico sempre, quando anch'io prefiguro un po' questa situazione, ma essere consapevoli così da esserne preparati in un certo senso. Noi siamo esseri immersi nel mondo reale, naturale e fisico il nostro corpo è quello che ci delimita, è quello che ci governa eh, principalmente, abbiamo bisogno di rispettare le sue regole, le sue leggi e il nostro corpo si è strutturato nel movimento, il, movimento, il, il periodo di stop eh, lo certamente lo abbatte e quindi di conseguenza abbatte anche tutto il nostro sistema umorale eccetera eccetera, sì suicidi non se ne parla eh, ma ci sono, io vivo in un piccolo paese però ci sono eventi, ci sono stati eventi abbastanza drammatici recentemente, diciamo che quello che rispetto all'autunno, quello che condividevamo è proprio dal, dal fatto che l'estate, no? la luce del sole, le tante ore di luce ci permettono di essere molto attivi quindi di sentire meno no? è, come, è come nuotare in acqua fredda, ma nuotare velocemente. E quando ci si ferma, no? Dopo tutta la fatica che si sente eh, realmente quello che, che stiamo affrontando. E l'autunno prossimo, sperando che i vaccini siano efficaci, che comunque l'ondata che riarriverà sarà contenuta in quanto, non tanto numeri ma in quanto gravità no, delle, della sintomatologia, perché poi è quella che si cerca di arginare, eh, speriamo di riuscire a trovare un equilibrio. Ecco, io, io sono sempre per cercare un equilibrio, non di protendere alla cima della montagna ma intanto cerchiamo di rimanere sull'altopiano quindi di rimanere centrati su noi stessi come insegna il nostro Soche rimanere qui presenti su se stessi no, non ignorare il, le domande che ci arrivano dal nostro corpo e l'arte la, marziale in genere eh, può aiutare a sopperire a questo disagio che c'è può aiutare quindi anche l'opportunità che dà la Presidente di avere questo abbonamento allungato, di certo. avere questa prolunga, la palestra come, come ambiente protetto, dove ritrovare la sensazione, ho aperto la, la puntata con il discorso dell'abbraccio, sei protetto, posso abbracciarti, qui sei a casa tua. Questi sono i messaggi che sta dando la nostra Presidente. Qui siete a casa nostra. Lo stesso lo, lo, lo sta dicendo la psicologa adesso, la dottoressa Agnese Scappini, sentirsi accolti è importante, dottoressa, noi, la, la nostra identità nasce dall'accoglimento no? noi siamo esseri in relazione la relazione ci determina, ci confina e ci, ci dà vita eh, nello sport questo è massimamente espresso perché siamo sia noi stessi eh, sia l'impegno per diventare la migliore parte di noi stessi e, e questa è la cosa più bella che c'è no? è bellissimo anche perché ritrovarsi come diceva prima il nostro socro e il nostro presidente, con amici, perché dopo tanti anni c'è questo aspetto che è l'amicizia. Eh sì. Ritrovarsi e poter sudare assieme, riprovare certe cose, certe sensazioni, certe, certe vibrazioni del, del, del proprio spirito, e ci sta parlando di vibrazioni, sì, esatto. di vibrazioni positive, noi abbiamo bisogno di vibrazioni positive per la nostra mente, il Nostro corpo per tornare a sorridere come vuoi sorridere? La Presidente mi guarda beffardamente, devo aver fatto qualcosa di sbagliato, ma non so ancora cosa sarà la mia punizione. Mi guarda con tono beffardo. Ora ci penso. Ci sta pensando <ride> come punirmi domenica allo stage? Perché lì lo può fare ufficialmente. Come direbbe Shiké, che domenica sarà allo stage. 500 dieci flessioni. 10 poli, 500 flessioni ecco questo, comunque dottoressa è un po' lontana se no l'invito era esteso anche lei e ai suoi bambini, però da Perugia a Piacenza non ce la facciamo è un pochino complicato ma più che altro perché gli devo garantire super vacanze adesso finisco le scuole quindi però dobbiamo ringraziare. per qualche giorno sono... sono tutti a casa tutti in libertà, dobbiamo ringraziare la Presidente perché c'è un omaggio per, per te dottoressa e i tuoi bambini perché ci, ha, ci abbiamo le magliettine certo, oh grazie condire, e solo Grazie, problema. quello lo accettiamo molto volentieri, perché comunque siamo dei sportivi anche noi. <ride> bene, bene. Poi a breve ci avvicineremo anche alla città di Perugia, eh? ci muoviamo lungo tutto lo stivale, arriveremo vicini, oh, vicini e finalmente potremo vederci di persona sì. e raccontarci. però come sfondo, dottoressa Voglio, uno dei suoi quadri dietro. Eh, copre... uno c'è, effettivamente, quello è un quadro, però ah, la prossima volta mi... <ride> mi metto uno un pochino più grande, che sì. <ride> altro perché copre il disordine, perché vedete la, la, non, non ho le qualità, ecco, non ho l'ordine come tra le varie qualità, no. E... Sì, sì, Volevo fare una domanda sul semiserio alla, alla nostra psicologa, che prima ha detto una grande verità, la mancanza di leggerezza che avevamo prima di questa prova importante. Ma ci può dare un aiuto come affrontare questa pesantezza, quindi, mancanza di leggerezza, con come possiamo aiutare i nostri associati ad avvicinarsi e a cercare di scavalcare questo ostacolo e tornare un attimino leggeri? C'è un, una chiave? Innanzitutto la, la socialità. Si comincia con gli aperitivi, prendiamo un caffè insieme, eh, sì, cioè, sì, con sì. il dialogo. Eccoci. No, eh, queste sembrano no? semplici battute, però prima di ehm, iniziare un percorso anche sportivo, ricominciare la palestra dove c'è una performance, dove magari si erano vecchi iscritti, quindi già si erano conosciuti con certe performance, magari oggi si sentono non allenati, non all'altezza, no? eccetera, eccetera, eccetera. Eh, partire con occasioni, piccole occasioni eh, di contatto ma anche da un quarto d'ora eh, io, io consiglio sempre questo anche ai miei pazienti vedetevi per un quarto d'ora no? con gli amici ad esempio oppure andare a correre fate una passeggiata da mezz'ora venite in palestra no? per, per mezz'ora per fare una chiacchierata venimi a trovare così per chiacchierare Ottimo consiglio, direi Presidente. Eh sì, direi di sì. Anche perché chiacchierare con la Presidente che è sempre è lì, che gira in segreteria, ti avvicina ai vari sport. È un vocabolario. È un'accoglienza perché entra in casa mia, entra entra in casa mia, sei accolto, esatto. ti accoglie, esatto. è importante l'accoglienza. E poi io non c'è aspettativa. Si riorganizzeranno gli aperitivi alla Bushido, insomma. Eh, come ecco. no, ma scherziamo. <ride> sono importanti gli aperitivi dopo la palestra, sono importanti. Eh, facciamo un bel incontro distanziato sul tatami e poi andiamo a averci un aperitivo. È importante. Però devo dire che io mi sono allenata per dieci anni su un tatami, perché la ginnastica artistica, il nostro corpo libero era sui tatami. Eh. Caspita, eh, sì. quindi. Lo conosco bene, il tatami. <ride> Allora dovrai venire a trovarci, per forza. Sì, sì adesso facciamo passare tutta epoca vaccinazioni, perché certo. ecco, un'altra cosa un pochino particolare, bisogna dire che anche questa, insomma, sono vaccinazioni eh, importanti, hanno delle ricadute fisiche, chi più chi meno, ma comunque qualcuno ha delle conseguenze, quindi c'è anche tutta questa componente qui, la paura, insomma, eh, voi avete... Avevo puntato buonissimo, sul bacino buonissimo. della Johnson Johnson per vedere se per sì. caso invece ne hanno fatto <ride> Pfizer, niente da fare per, per il maestro, niente da fare. Johnson e Johnson, per avere delle ricadute, niente da fare. Eh che fare, che cara. Fare. Ci avevo puntato molto su Johnson. Ma il discorso tornando un attimino più leggeri, perché c'è anche questa canzone, io so che dà sempre dei piccoli spunti è stato lui a volere l'indagine sul disagio giovanile è stata la Presidente che ha voluto l'indagine sul, sulla violenza sulle donne è stato lui che ha tornato a parlare di leggerezza perché non dice mai le cose a caso c'è stata anche questa canzone che c'è a Sanremo solo musica leggera ma la leggerezza di tornare e di trovare una palestra che ti, ti accoglie e ti, diventa casa tua diventa, diventa un posto tranquillo, dove tu puoi portare tuo figlio, dove puoi portare la tua ragazza, dove puoi portare tua moglie, dove puoi portare in serenità, in tranquillità e ritrovare poi il sorriso di stare insieme alle persone. Come ricordi, maestro Maurizio, 30 anni fa circa abbiamo scritto per il giornale locale, il giornale di Brescia, una frase del genere, la palestra come ultima spiaggia, lo spogliatoio come rifugio, dove troverai gente che ti ascolta e non ti giudica ti aiuterà ad uscire a quell'epoca c'era un altro dottor Poli sì? che ci, ci spiegò bene i quattro passi di Gordon ricordi? maestro sei veramente impressionante nel tuo cassetto delle memorie <ride> veramente impressionante mi sembra di capire mi sembra <ride> mi sembra di capire che, la prima fase che, che non sei perfettamente in forma ma pensa a quello che ha detto Agnese il mio so che ha detto una cosa importantissima in palestra sei accolto e non sei giudicato per quello che sei, per quello che fai, sei accolto, non importa il mestiere che fai, quanti soldi hai, il potere che hai, sei accolto. L'importanza dell'accoglienza è importante, questo aspetto qua, dell'accoglienza. Non solo, io tornando alla leggerezza vorrei anche stimolare una riflessione a riguardo. Eh, nel senso ripensando anche ai video che abbiamo visto l'ultima volta che sono stata ospite da voi, de della Presidente no? Eh, è un ottimo simbolismo anche il, il vostro sport di come la pesantezza può essere trasformata in leggerezza pensiamo ai, ai movimenti che fate di un corpo pesante che si allena e alza un altro corpo come fosse leggero no? semplicemente con la disciplina e ogni movimento sembra leggerissimo, i corpi quando si muovono in queste danze che sono poi lotte, no? sono leggerissimi. Ecco, direi che è un ottimo parallelismo da poter fare anche nella vita, come la disciplina è il segreto di tutto. È la, è la, è la base del Jiu -jitsu. pensa che dottoressa hai detto la base del Jiu perché il contatto non fai sentire all'avversario la forza fino a quando non decidi che devi farla sentire. Una delle chiavi delle, della nostra arte marziale è proprio questa. Nelle nostre rappresentazioni, tutte le sere quando ci alleniamo, non vediamo chi abbiamo davanti, un uomo, una donna, un bambino, un adulto, uno pesante, uno leggero, ma vediamo un compagno col quale crescere. E ci ha dato, no, c è c è dato un, blu, un bellissimo esempio, lo ricordo sempre, lo stage sì. fatto con tutte le cinture nere, la Presidente è venuta a allenarsi con me, che non sono un fuscello dal punto, di vista, dal punto di vista fisico, e sono anche conosciuto come un, po', un ragazzo un po', un po' rude da quel <ride> punto di vista, però lei ha dato l'esempio. Io mi sono allenato con lei, lei si è allenata con me, ha fatto vedere la differenza di peso e io volavo da una parte all'altra senza nessun problema. Quindi l'esempio del fare fa capire alle persone e chi vuol vedere, vede soprattutto nelle arti marziali, queste cose, è un bellissimo messaggio. Esatto, e chiuso in questo gioco di, di, di, di diversità, vi c'è anche l'autostima, la, auto, l'autocrescita, perché non fatica la maestra quando proietta me o il maestro Maurizio nella come lo butto a terra, ma ragiona su quale tecnica usare per portare al terreno, è una crescita incredibile, ma non violenta, è una crescita interiore che poi portiamo nel mondo del lavoro, nel mondo delle amicizie e quant'altro. L'arte marziale è uno stile di vita, c'è poco da dire. Sì, sì, anche perché applicare una tecnica su di me, applicarla diversa su un bambino, su una donna, su uno più alto, più leggero, il cervello deve lavorare così, non è statico, le cose sono 250 tecniche, ma è questa la, la capacità di... E quella famosa Leggerenza. introduzione di una decina di anni fa dei nostri sciant Stefano e Lia, tutto il programma va eseguito sia a destra che a, sinistra. a sinistra, quindi anche lì abbattere un muro che è quello del mio lato preferito. Cosa dici eh, dottoressa Agnese? L'aspetto del cervello, lato sinistro e lato destro? Ecco, soprattutto mio, non è tanto il lato preferito quanto il lato più razionale, e il lato più emotivo. Quindi, vestire le tecniche di tutte e due le componenti, possiamo dire la femminile e la maschile, possiamo dire la bianca e la nera, no? È tutto un insieme di, di gemellaggi che abbiamo e questa è la, la, la cosa. Più completa. La, la procedura, la tecnica è quella su cui si basa anche la nostra storia comportamentale, eh? la mitologia greca a questo serviva, conoscere i miti era semplicemente sapere le tecniche comportamentali e si insegnavano no? nel teatro, nelle raffigurazioni, perché così educavano il bambino, il ragazzo che osservava l'interpretazione sapeva che dinanzi a quella dinamica si doveva comportare a quel modo. È un parallelismo anche questo, è molto interessante. È laureata anche in filosofia l'autoressa, quindi ha, ha altre psicologie psicologia anche in, in filosofia. Però io volevo dire, volevo veramente ringraziare la dottoressa perché con noi è sempre molto disponibile e sicuramente certo. lo è anche con i suoi pazienti e poi in questo periodo veramente complicato dove tanta gente ha bisogno di aiuto ma magari non ha il coraggio, o il, è sempre un po' un tabù questa cosa, io non voglio andare a parlare quando invece secondo me è una cosa... Bellissima, in effetti prenderò occasione, magari starò giù un weekend. Ah, beh, a Perugia è bellissima, però... Allora, Mi trasferisco vabbè. lì e facciamo delle cose no, allora... chiacchierate. Ho fatto una novità, devo però, dire... ha fatto una novità, vero? De no, devo dire che io ho Buonasera. trovato, forse anche la mia formazione come psicologa del lavoro che è un pochino più ehm, per la promozione del benessere, no? non solo la cura della malattia, questo ve l'avevo un po' già detto, però ho trovato due scamotaggi, una è l'online, perché a volte In anche cielo. solo ci, la mettiamo, ci incontriamo e facciamo una chiacchierata e lì si abbassano un po' le barriere dell'oddio il colloquio con la dottoressa. E poi eh, mi trovo a fare anche visite a domicilio. E per gli anziani, per le neomamme, è un'ottima soluzione che mi sta molto molto appassionando. E ci sta appassionando perché anche per i miei pazienti vedo che è una scoperta meravigliosa. Quindi dalla crisi l'opportunità, visite a casa... I pazienti l'online, quindi. Eh. Comunque è un servizio che bisogna usufruire proprio senza, sì, sai, senza problemi. Dici, è vero, maestra perché dici, vai dello psicologo, o oh, lo sei matto. Ma, ma no, dai! Sei, no, cioè, sei. Io sia matto lo si sì, sa. Sì, vedo oh. anche. Devo dire che è un qualcosa. È una barriera più per le generazioni più grandi. Io ho ragazzi giovani che magari non lo dicono ai genitori, <ride> però vengono da, vengono da me perché ormai per le le generazioni un po' più piccole è una cosa un pochino più normale forse anche la nostra presenza in rete eh, come proprio ruolo professionale siamo, cominciamo ad essere veramente presenti e quindi non siamo più degli esseri così, eh, oddio, degli enigmi che cosa, chi sono ehm, però vedo che si sta, si sta molto muovendo ovviamente poi dipende da trovare anche il giusto professionista perché insomma ognuno ha la sua ha la sua giusta veste Bello, bello sì. hai ragione Presidente. Bene. Bene, bene. Ascolto sempre molto molto volentieri. Ci dottoressa. mancano pochi minuti alla, alla fine della trasmissione. Innanzitutto ringraziamo la dottoressa. Assolutamente. Assolutamente. Guarda che... Euring. Eccolo ringrazio. Grazie. grazie, grazie, alla prossima. Alla prossima. Ciao, ciao. Alla sì, prossima. Sì, sì, sì. Poi volevo dirvi, ma vi siete accorti di qualcosa di diverso ma su quel monitor? C'è qualcosa in alto là? Aspetta, se guarda la tv da casa... No, noi da qui in alto a ah, destra, poi da so... so a sinistra. a sinistra. So, sì. Quindi è... Eh, che, che, che, che, che sponso è, insomma? Quello. Sono gli amici Padana, sono, sono amici che ci seguono da una vita. Scusate, la Presidente, posso sì. dire il nome? Non lo dico Laura. <ride> non è, la <ride> è la direttrice, la direttrice. È, dirett è, la direttrice. è una giudocca, è una Conoscevo giudocca. il grande, grande direttore generale che è voluto mancare due anni fa a Pennati... Grande banca, grande territorio, grande Loro ci sono vicini da, da, tanti anni. da tanti anni e con tanti giovani. Speravamo Questo. di portare qui la, la, direttrice, la direttrice, che è appunto è una giudoka, ma non, è, forse, non fa per me. Forse. Verrà, verrà, verrà. Forse verrà, verrà oh, questa verrà. sera ci hanno fatto compagnia, quindi bene, siamo, bene. siamo contenti. Siamo contenti, gli manderemo la puntata che così sempre in movimento presidente sempre questa, in movimento dai ogni tanto quindi rinfrescando il 13 dicembre, dicembre è Santa Lucia di... Ma, mi blocca tutte Ma... le battute ah non siamo sotto Natale mi blocca tutte oh, le scusa, battute scusa scusa il 13 dicembre Santa è Santa Lucia, Lucia. Sì. il regalo arriva il 13 di giugno aspetta come, come sei l'ho presa larga anche perché il compleanno del nostro so che è, non sì. è, è passato è già passato è eh, visto usando che ha no siccome sì, abbiamo festeggiato abbastanza, in un modo abbastanza impegnativo per quello che registra oggi strappiamo. Ascolta, <ride> questi due non mi fanno parlare, volevo dire gli ospiti importanti, <ride> da Shike, eh, Shike è appunto una qualifica il quinto sciche uh, al mondo. Eh là, là. Fino ad arrivare a Luciano Rocca ci siamo tutti, quindi il 13 ci, ci divertiremo. Anche ora dobbiamo sì. essere là maestro, molto presto perché vuoi no, che questa presto, gente... 9.30 al massimo, al massimo. No, tutto. Diciamo alle 9 è perfetto che così facciamo l'iscrizione eh. e poi si parte. Intanto noi alle 7 là siamo. Sì, certo. <ride> cioè, ah, dormiremo l'attimo. Appunto. A Gazzola. Gazzola, sì, in provincia di Piacenza. Iscrizione per chi vuole venire alla mail, a info. Info, e basta Gazzola, l'indirizzo non lo so però è il palazzetto dello sport di Gazzola, insomma paese, lo, si paese, trova, paese. lo si trova, chiamate, gest ciao, ci vediamo domenica non importa la prossima volta tutti, la frase, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.